Ah, meno male, pensavo che mi volevo immaginare uno una... schiaffo da boffa. Allora, eh, dai, facciamo pure questa con la, con la Ferrari. Vabbè dai, andate a due all'ora. A ah, penalità, è giusto. Ci hanno inflitto una penalità di tempo che sarà giunta a fine sessione. 10 secondi, va bene, no, aumentiamo la sfida, dai. Je suis en train d'enregistrer en plus. <rire> ouais, je te promets. Ouais, si tu veux, d'accord. Ciao, amore. Ouais, ciao. Ah, ouais, je m'amuse là. <rire> ciao, amore. Ciao. un oh, conquistato abbastanza facilmente e in modo molto irruento da parte mia lo ammetto ora però dobbiamo mettere 10 secondi sarà difficile eh oh, a livello di performance di Se tenuta in strada la Ferrari sicuramente superiore alla Lotus eh? di quell'anno quindi in realtà il trucco non sarebbe tanto far urlare il motore ma trovare la massima trazione possibile 10.74 ho fatto quell'errore Mi sa che me la porta a casa, mi sa che me la porta a casa. Se... Come secondo. E eh vabbè, pazienza. Che gara fantastica ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.